Lo commento dopo Però adesso creerò questo Ho già piantato questo bellissimo albero Siamo in mezzo a nulla praticamente sì, C'è un villaggino eh? lì però E eh, qua il mio amico qua. Bro Fichiamo vicenda A parte che credo che lui abbia messo una trap chest Infatti vedete questo Non bordino? è una trap chest Questo bordino è qua Scommettiamo Scommettiamo Scommettiamo Se non è trap chest Mi puoi uccidere Ops oh, Guarda Guarda no, non, non aprire. aspetta, apri, aspetta, vedi, vedete che è aperta, questa cosa è aperta, se volete la conferma, oh, che vale. metto anche un pistone, metto anche un pistone, qualcuno ma fa. la smetti, <ride> calmino, <ride> calmino. <ride> vabbè prendo una doccia. allora io ti prendo quello, quelle cose che ti servono, quindi. io ce l'ho già tutto nell'inventario, sei scemo? e comunque, Partiamo, Beh, ho già, vedete ho già delineato queste aree che hanno 5 blocchi Mi serviamo 5 blocchetti 1, 2, 3, 4, 5 Andiamo così 2 Aiutami, bravo, aiutami magari Non ti aiuto perché è il tuo lavoro, punta! Io vado qua a fare la mia vita Con le... non Ecco qua la mia casetta. Non era vabbè Lui va a fare sì gli affari suoi mentre noi facciamo un segno I want to eh, e comunque, continuiamo dobbiamo uh, togliere queste cose che ci sono Tutto qua torna è... Io giuro Vabbè oh dai, questo. Allora, di tutto, prendiamo queste Le mie bellissime Klemmo qua ci serve No, Ok, va bene Eh, no, mi ero lasciato perso Mi ero perso qua lasciare magari un pochettino qua per quando saliamo però così come lo facciamo così adesso lui va a fare le stesse cose non ci lascia in pace e si scusa che ho sbagliato che lo dobbiamo fare Circolare. Cioè, cioè, sembra troppo troppo sapete com'è poi sentiamo le scale e le scale scaline mettiamo un attimo qua facciamo un, tutto il torno puoi mettere al giorno intanto tu che stai non stai facendo niente o stai facendo Bro, no, io voglio prendere smeraldi ma certo. è possibile? Che... Oh, basta. Devo fare. Faccio, ah, sì, c'è, c'è. Sì, T slash time set. Non so usare i comandi, tu. Sto a faccio sì. gli usati. Bravo. Non fregati, però. Oh, fregati. Ci vuole tanto, cioè. Oh, bella. Adesso si bene. Andiamo qua. Togliamo queste cose qua che danno un po' fastidio. Com'è andata perché poi dovremmo allargarci molto perché è un po' piccolo sì. quindi, intanto che si cambia le parlo vietole con le Aldi ciiscia um... continua a fare quello che fai intanto um, ho sbagliato e vabbè facciamo così, ci cioè, atteniamo un'altra cosa qua perché qua deve rimanere un quadro di poco quindi, fate conto, infatti qua c'è 1, 2, 3, 4 e 5 quindi qua 5 restare 5 tra il tronco e poi proseguite costruite uno più sotto, mettete due strati così di blocchi normali, io ho usato quelli del bioma e lasciate un buchetto per la salita e poi usate delle stairs per fare questa cosa circolare e poi usiamo queste, le slab, molto belle. Comando che se sbagliate qua, guarda finisce tutto e basta. Se sbaglio io, io mi cioè, finisce. Cosa che forse può. Però so già che mi ne ho fatto. Oh. Be ha, bevu oh no. ha, ha bevuto prima, questi qua prima ha bevuto. Io ho avvertito. Oh! Sta inseguendo in oh! in No, po' in no, più No, Non ti voglio, non ti voglio. Voglio cose più speciale. No oh, ma ci sono, ci sono i glow squid! Scusate? No vabbè, ha trovato dei glow squid? Vieni eh. a casa, vi giuro, vi giuro, vieni, vieni, vieni! Vieni! Non so come farvelo vedere ma sono qua! adesso no, io, guarda lui! So che potrebbe sembrare... Eh, infatti, perché se ci sono i glow squid? Ci sono dei glow squid! Boh, forse è che... Ho fatto un video molto più... ...della bell'altra... ...della bell'altra... Vai continua continua continua allora, torniamo torniamo al nostro video bellissimo Non ah. oh. sperare per favore so che ah. è ok, ah, più importante lui fa il suo forno essere... adesso dobbiamo mettere tutto associato qua con i blocchi Bellissimo poi nonna sono un pro Madonna, basta! Ciao Non so cosa parlare. Non so perché abbiamo appena finito di registrare l'altro video del tour dell'altra dell'altra vanilla che abbiamo iniziato. sto quando mi ha fatto sclerare. Io! Infa con i glospi infatti. Se Davide Bonazzi sta vedendo questo video, ti, vi, ti saluto un sacco È stato uno dei nostri primi... Uno, uno degli, che, tipo tra i primi dieci Sì, uno dei tra i primi dieci E vi ringraziamo molto E quindi, boh, niente, se volete iscrivervi e vedere altri contenuti come questi Altri contenuti come questi, mettete like E iscrivete giù nei commenti altre cose, altri tutorial che volete con i Facciamo Invece non facciamo cose complicate perché noi siamo dei noob totali A fare tu, robe tu. Non Lui non sa neanche usare i comandi cioè. Ma non è vero Ma parla lui Vuoi vedere oh. quanto c'è Ci sono C'è gente C'è tanta gente C'è cioè. Amico Il che, che siamo solo su un server in land Quindi è un po' difficile Cioè ci sia altra gente quindi... No cioè, no. poi c'è anche la cioè, è un È un po' difficile sai qualcun altro indietro ma perché? Oh. ce la faccio prendo questi e poi prendo okay. la corazza qua poi mettiamo altre scappa maialino scappa è la tua vita perché c'è una maiali che tipo no come te ma cosa? beh lui non so io vedo il suo schermo perché è qua accanto a me però cioè. sta picchiando il villager eh, no ma io sto cercando di fare ma io sto cercando di fare se non cosa... ha un cappello sopra e non ha un lavoro magari non sta lavorando ah Upsi. ma come senti sta cavolo di casa? aprendo la porta? Tutto. Cioè, ma che voi vivete la vostra vita tanto al, al computer o al telefono, venendo che state guardando questo video. entra lui e vi sfonda la porta. Mm. Entra in casa, butta giù dal letto, perché non è un divano. Perché in realtà io butto giù i letti, avete capito, io sono, sono casa distruttore. Ben. È simmetrico è simmetrico un attimo, guarda un, un attimo, è simmetrico. Quindi, uh, sì, molto simmetrico Simmetricissimo simmetrici. Cosa se io chiudo uh, qua. Non so ma sai come farla bene No perché sei un po' No no sono L'ho studiato Cioè ho proprio fatto un progetto Non sì, è, è, è, è simmetrico vi, arrangio, cioè, vi, vi arrangiate Basta Così va bene Da sotto vedete che si vede un po' Così Cioè non è una top Qua se volete farla più Soprattutto per farla più carina potete mettere qua dei blocchi normali e così diventa più rotonda. oh mio dio che bravo che sono tu tu più bravo scherzavo No, ok allora, così e andiamo sopra comunque sotto è anche abbastanza consistente indossati anche, fosse, anche se ci fosse la gravità. La, la gravità è, non esiste. Non e esiste. comunque la terra è um, parallelopipita. Pipita È un parallelopipida. Però. Visto ah, che di tu di sei shun. Di... Lui sta scrivendo perché è una prima. Persona. Cioè. Non voglio dire però. Sì. Non è una persona da fare affidamento attore. Poi. Non si sì, sono poi qua mettiamo un altro strada di fronte per fare la attenzione perché ti perché hai metto addosso come sto? stai malissimo Uffa. ah no allora devo mettermi quella viola perché è il nostro quello che viola cioè il mio ah ti do dei bandannicini blu se vuoi chi te li ha chiesti tua madre Scusate 5, no, 7 è un po' volgare Scusatelo, spero che sia solo oggi Che bello e Fai vedere il che bellissimo cartello che ha creato per Davide Bonetti. Sì. Posso fare così Aspetta aspetta un attimo Là qua un attimo Sembra una cosa E sta qua Continua. I want to be there! Stai lì! Comunque guarda, è bella grande, cioè. Mi sembra anche... buona. Prendiamo le nostre jungle defense. Abbiamo tutto in jungle, perché stanno dentro... Noi siamo in, in un'altra foresta. Abbiamo, abbiamo, abbiamo creato in un mondo, non male. Siamo nati in un bel mezzo del deserto. C'era una giungla e il deserto e basta. Poi c'era tipo un monumento di sabbia che sembrava, sapete quelle, non so se avete visto Star Wars, ma sembra tipo, quegli incrociatori là de, dell'impero lì, cioè proprio, proprio stranissima, eh, con, con la sabbia che era anche quella resistente, cioè non quella che cadeva cioè, normale, cioè, tutta, tutta, tutto fortissimo, cioè... E dentro era pure co eh, bucato però fare una casa, sul, casa sull'albero in mezzo al deserto non era il massimo delle cose poi con un albero della giungla perché serve uno abbastanza alto per farlo dai. se non vogliamo qua e abbiamo cambiato il mondo ho messo un flat così è molto facile Un dato da sottoscritto scritto è meraviglioso tipo se voi guardate minecraft è diventato un cerchio da quando è possibile non è lo so. adesso è Minecraft. Continuiamo con sì. il tutorial che povero Davide Bonazzi e t'altra sì. gente non capisce un cavolo. I cavoli comunque li, per... li vediamo allo store qua alla, alla Lidl. lo allora, allora, allora. Ci pagano, no, vero? Per dire ovvio, che li, li, li ovvio, che ci pagano, vero, vero? Amiciotti, dovremmo trovare una mascotte. E un modo come chiamarvi, cioè tipo. Presente tipo i diversi youtuber che dico di tipo lion, leoni vabbè? Poi tipo Xiao, tipo le volpi e roba del genere. Eh, Io sono. Proponetelo nei commenti. Tanti sì. animali, tante, tante Tanti animali sono tanti, tanti. Chi tanti. dice gli animali? Eh? Perché gli animali per forza? Cosa ti hanno fatto gli animali? Gli animali sono belli, sono meravigliosi. Bro, ma non c'è, sì. che... Non c'ho crattinché. Ball. Ma non ti serve, c'hai cioè tutto, sei creativa, genio! Appunto, ma sì, non c'è una no, crafting no, table! Qua si mangia! si mangia! Sei creativa! Guarda, no. prendete questi. Sì, facciamo così! Sì, molto, signor, signor, signor, signor, signor, signor, signor, signor, signor, signor, signor, signor, signor, signor, signor, signor, senti, senti, senti, la scrive qua allora. c'è nell'inventario ah, è davvero del lavoro, è pronto c'è nell'inventario grazie comunque, sto finito io volevo fare, perché per fare l'entrata dove volete, in base, in base a dove avete voi la dove eh, vedete meglio il panorama qua c'è una casa, quindi la farò verso la casa. non no, la farò verso c'è una varietà di scelta Quella casa Quindi la facciamo qua Quindi Adesso mettiamo Due blocchi così Poi Qua Dobbiamo chiudere Così Perfetto Comunque Vedete che è abbastanza grande C'è cioè, sta casa Poi potete allargare Quanto volete E fare quanto volete Cioè Questa è una vostra decisione Cioè Guardatelo, hai la Creeperhead No, questa è la mia skin Se mi giro un attimo Se ti vedo ancora con quella testa ti uccide sta putaggio, sta putaggio. Poi sta putaggio, sta putaggio. Qua altri due blocchi Oltre a quelli, dappertutto E puoi fare una cosa qua un attimo così. No, non voglio essere più. Che devo fare? E, vedi i blocchi in mezzo? Un e e stai, eh, fai da nasce e tagli. Fai i da destra. mi usi sempre. No. Nero. E... E, e, pum dove devo cancellare le cozze? In mezzo, dove ci sono già. Vedi che c'è il coso lì bianco? No, fa. Dai, faccio io ormai ci sono. Metti giorno intanto tu. Perché togli i blocchi Jenny? I want to believe! Eh metti giornale. Ho fatto qualcosa. Ah uh, io Vabbè, poi okay. continuando. Possiamo mettere qua. Poi volevo mettere eh, così. Non Time set. 70 okay. secondi. ho fatto, fatto tutto così attorno alla casa non è che qui è tipo un po' stretto qua sopra c'è il tetto ah, non, non lo posso... so se un po' ste cose sono un po' fastidiosi ah, lì, lì. non Se so, voi da me perché sei tu qua potete mettere così e questi qua tanto non serve che tagliate diciamo. Sa, quello è il tetto non so Fate come volete è una, è una vostra decisione, Questo io vi sto facendo solo vedere. Un po' come Come, come potete farla. Ah, un'idea, un'idea. Sì. Perché fidatevi, non, non è che solo avete uno youtuber di Minecraft. Cioè, soltanto perché uno youtuber fa Minecraft è tipo il più bravo di tutti. A costruire. In realtà tipo uh, noi mm, diciamo. Sì, però non sappiamo bene come. Cioè no. Abbiamo visto molti video anche prima, ho fatto molti, anche su quando giocavo da Nintendo, Minecraft, ho costruito un sacco di robe. Vabbè sì, però, ma comunque vero che, te, che non intendevo robe del genere, intendevo tipo che anche noi usiamo comunque tutorial, tantissimi tutorial. Prendiamo, prendiamo, tutorial, prendiamo ispirazione quello. da molte da molti immagini anche, E infatti ho visto questa casa che era molto carina, però l'avevano fatta quadrata, cioè... Era tutto quadrato e non mi piaceva molto aggiungere un po' di... e poi erano le cose un po' arancioni era arancione era un allora, ci Qua... stava... era tipo a caccia si sì, caccia era bella però ne abbiamo qui un altro stile e poi comunque in realtà questa è un'impostazione poi voi potete scegliere qualsiasi blocco da mettere Non a voi va bene così, così no. Ok eh, poi potete usare la vostra immaginazione per farla, farla come volete Ah, poi potete mettere qualsiasi porta volete, ma vedete, così è anche abbastanza spaziosa. A me sinceramente non piace molto questo spazio nel centro, quindi potete toglierlo, farci quello che volete. Potete anche lasciarlo, anzi sai cosa faccio? Questo faccio, no? perché mi ha lasciato non mi? No dai, è bellissima, ed è il tuo colore preferito, future, hey. future, hey. future Paul! Dai, dai, non farmi ste cavolate Fai, fai cagare. Fai, fai no, io sto registrando, non puoi farlo allora, Si sì che so posso allora, Fermo, fermo, almeno mettere anche tu inventory Nooo No no, no, no, no. Okay. tanto, tanto, messo pain, brodo, pain brodo, tanto. Ti ho messo lo sì. secondo qua bro, bro, bro Prendi e tre No un no, attimo lascele lì Prendi non la cesta che cavolo scusami eh Cioè Tippi uh, Paul vai Niente, io sono creativa perché così non c'è neanche foglie Mettete qua delle torce angoli, quindi... Vabbè, delle torce fa come volete quindi... Delle torce così, io ho messo ogni, ogni qua Negli angoli Se no sono mie Infatti così. negli angoli così. Però non ci sono foglie un linea, un di... allora. qua. E qua, così per dare un po' di luce, poi fate come volete ovviamente, I want to, bello, ok, aspetta, si, sì, bravo, ti arriva una, un altro hashtag kill, qua, oh, oh, oh. Oh, i want to die. Non è simmetrico. Lo sapevo. Lo sapevo. Lo I want to be... Comunque sta venendo benissimo. Guarda. Che carina, però. Deve essere un po' più alto, secondo me. Era eh, fatto. sì infatti. Guarda. È e poi è tutto. fatto male. Ho mancato il sta Tocque... Poi voi ovviamente miglioratela, a... cioè noi non siamo esperti Non è corretto, non è merito Corretto, mai. Non è buona dare